Ciao a tutti, oggi prepareremo il semi freddo alla nutella, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più 5 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono panna fresca, latte, nutella, zucchero, tuorli, vanillina, liquore al cioccolato e farina. Andiamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta riponiamo in congelatore la panna che ci servirà ben fredda. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la farina, i tuorli, il liquore al cioccolato, la vanillina e il latte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 8 minuti a 80 gradi, velocità 4. Aggiungiamo la nutella e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Trasferiamo in una ciotola capiente e lasciamo raffreddare, abbiamo lavato e asciugato il boccale, adesso versiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10.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 A velocità 3 e mezzo. Fermiamo il bimbi. La panna è ben montata, trasferiamola nella ciotola con la crema alla nutella. Adesso amalgamiamo con movimenti circolari dal basso verso l'alto, delicatamente. Adesso trasferiremo il composto in degli stampi al silicone. Trasferiamolo in congelatore per almeno 4-5 ore o per una notte. Trascorso il tempo, i semifreddi sono pronti, adesso andremo a impiattarli. Semifreddo alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.